Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di un roccambolesco furto, un colpo studiato nei minimi dettagli. È stato messo a segno nella notte nella ditta Orafa Jessica Jewels di Ponticino nel comune di Laterina per Ginevaldarno in provincia di Arezzo. Ce ne parla Greta Settimelli.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 Andrà, a mio avviso, in qualche modo fronteggiata, senza aspettare che poi questo risucceda di nuovo. Ancora cronaca, paura in centro ad Arezzo per il crollo di una impalcatura. È stata sfiorata la tragedia. Vediamo. È un vero e proprio miracolo se nessuno si è fatto male per quanto è accaduto oggi in piano centro ad Arezzo in piazza San Giusto. Improvvisamente è crollata un'impalcatura di un'abitazione privata. La causa scatenante sembrerebbe essere stata il forte vento. L'impalcatura è crollata sulla piazza portandosi dietro una colonna di cemento che è caduta assieme al resto sui tavolini di un bar che si trova sotto l'abitazione. Il bar in quel momento era aperto al pubblico. Lei è la titolare del bar alla piazzetta? Sì. Ci racconta cosa è successo? Eh niente, all'incirca da 10 quando mi sono affacciata la soglia del locale e ho visto precipitare tutta l'impalcatura di sotto, fortunatamente non c'era nessun cliente, anche perché sono preso un peccolo di un minuto, diciamo, intero e queste quarti. Lei dove si trovava? Sulla soglia della porta, quindi ho visto precipitare tutto di fronte a me, a lato, sui tavolini. Ecco, diciamo che è andata parecchio bene, molto bene. Nessun ferito, dunque la strada è stata chiusa al traffico e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano su quanto accaduto. Nuovo caso di legionella ad Arezzo dopo i due casi di legionellosi in persone che si erano operate all'interno di cliniche private proprio nell'Aretino con tre decessi finora noti. Questa volta il batterio è stato trovato all'interno della sede Aretina di Estra. Chiusi spogliatoi, mensa e bagni annessi che si trovano proprio nella sede di via Igino Cocchi. Il batterio è stato trovato durante i vari controlli programmati. A quanto risulta anche gli ultimi campionamenti eh, il batterio della legionella è ancora presente. Fortunatamente però non si segnalano al momento persone contagiate.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 notturni. Sicuramente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 e avere una comunicazione con tutto il disagio giovanile che si sta affrontando affinché i giovani imparano a divertirsi. E adesso spostiamoci in Val di Chiana, una netta inversione di tendenza per i matrimoni civili celebrati nel comune di Castiglion Fiorentino che nell'arco degli ultimi Tre anni ha più che raddoppiato i matrimoni grazie alla possibilità riconosciuta alle strutture private di poter accogliere questo rito civile. A fotografare la situazione è il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli con delega anche al turismo. I dati che emergono sono sempre in crescita, sempre più italiani provenienti da altre città toscane come Arezzo, Firenze o altri paesi limitrofi scelgono Castiglion Fiorentino per il loro giorno più bello ma anche Tanti stranieri rispetto al 2021 si registra un più 20% che si attesta a poco meno del 50% in più rispetto al 2018. E restiamo in Valdichiana perché c'è stato il taglio del nastro questa mattina al canile dell'Ossaia di Cortona con i sindaci dei 15 comuni aretini e senesi che fanno parte della nuova gestione associata. Gli ultimi interventi eseguiti sono stati possibili grazie ad un finanziamento di 120 mila euro e segnano l'avvio di una fase di collaborazione fra i comuni della Valdichiana Aretina e quelli della Valdichiana Senese. Quello di Ossaia è diventato il canile rifugio di un territorio ancora più ampio, la gestione resta però confermata all'associazione Etruria Animals. Tutti i cani smarriti nei territori dei 15 comuni della Val di Chiana Retina e Senese dopo il passaggio nel canile sanitario intercomunale che si trova a Torrita di Siena, qualora sprovvisti di chip, vengono portati nella struttura cortonese. E torniamo ad Arezzo perché il Comune di Arezzo in collaborazione con il Cupla ha organizzato un corso di formazione digitale per i pensionati. Vediamo.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 Martedì 14 marzo alle 18 a Palazzo Fossombroni in piazza San Domenico ad Arezzo si terrà un incontro aperto alla cittadinanza dedicato alla medicina di genere. L'evento è promosso dal centro antiviolenza pronto donna con il patrocinio dell'assessorato alle pari opportunità del comune di Arezzo e vedrà la partecipazione di vari relatori e sarà moderato dalla giornalista Enrica Cherici.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 Ad aprire il festival Fedor Rudin, violinista pluripremiato a livello internazionale. Ha studiato con i più grandi maestri come Zachar Braun ed altri grandissimi e è stato vincitore dei più importanti concorsi internazionali, ricordiamo il Paganini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 nuovo appuntamento martedì 14 marzo del ciclo di conferenze istruzione e scuole in Arezzo dal Medioevo all'età contemporanea organizzato dalla società storica Aretina con il patrocinio del comune alle 17.30 all'auditorium Ducci di via Cesalpino Mara Pepi parlerà sul tema l'istruzione prescolastica dagli asili nido alle scuole dell'infanzia e prosegue la stagione teatrale del Masaccio di San Giovanni. Scena ieri sera Dario Ballantini con lo spettacolo Ballantini e Petrolini. Vediamo. A me mano la assa perde perché puzza e puzzo forte.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 Ancora un appuntamento culturale, un fuori stagione all'insegna della grande comicità italiana, in programma lunedì 13 marzo alle ore 21 al teatro Virginian, dove approda Nino Formicola, protagonista di una serata talk dal titolo 50 anni di carriera e non sentirli. Un appuntamento unico del suo genere che porterà ad Arezzo uno degli artisti che più hanno lasciato un segno nella storia del cabaret Nostrano, dividendo. Tra televisione e teatro E adesso passiamo alla pagina sportiva perché domani l'Amen Sba torna al Palasport Estra contro il Lucca Vediamo la SBA torna al Palace Porta Estra contro il Lucca con tanta voglia di riscatto. L'appuntamento è per sabato 11 marzo alle 19 quando l'Amen Scuola Basket Arezzo scenderà in campo contro il basketball club Lucca che nelle ultime 5 giornate ha conosciuto solamente vittorie. Di contro l'Amen ha assoluta necessità di lasciarsi alle spalle la partita di Alto Passo per mantenersi alle spalle delle formazioni che si giocheranno la promozione diretta nel campionato interregionale. Lucca ha dato fiducia in panchina al giovane Nalin che con il passare delle giornate ha saputo trasformare la formazione bianco-rossa. Il miglior realizzatore è l'ala Simonetti con oltre 15 punti a partita ma anche altri 4 giocatori viaggiano oltre la doppia cifra di realizzazione del debio Burgalassi, Tempestini e Lippi. E Carlo Barbagli è il nuovo presidente dell'US Castiglionese, questa mattina la presentazione ufficiale alla presenza tra gli altri di parte dell'organigramma della società. Affronto questa nuova sfida con tanta emozione, ha detto Barbagli durante la conferenza stampa di presentazione. Per me è stato un privilegio accettare questo ruolo che peraltro non avrei mai immaginato di poter ricoprire, ma ho accettato volentieri perché è un modo per ringraziare la comunità castiglionese che mi ha accolto a braccia aperte. Carlo Barbagli, classe 1963, aretino di nascita, è approdato a Castiglion Fiorentino nel 1983 e da allora ha costruito la sua attività di agente immobiliare aprendo un punto sia nella città della Torre del Cassero che ad Arezzo. Un ringraziamento particolare ad Andrea Sereni, presidente uscente, per la dedizione con cui è stato, si è dedicato all'US Castiglionese in questi anni, appunto, concluso Barbagli. E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.